ragazzi e ragazze finalmente sono di nuovo in giro in bicicletta e non per il mio solito giro quotidiano da casa tot chilometri e tornare a casa oggi è il 4 di maggio è già una settimana che il Piemonte e quasi tutte le altre regioni sono di colore giallo quindi è possibile andare in giro ho pianificato un giretto abbastanza breve, di qualche giorno, punto ad andare nelle Langhe a farmi il giro bar to bar, che è una traccia che va non di bar in bar ma da Barolo a Barbaresco. Non ho guardato bene se è una traccia sterrata o di vigna o okay, che, ma vedrò sul momento, anche perché avrei dovuto pianificare meglio durante il weekend ma mi sono perso via in altri impegni, quindi va bene così, improvvisiamo, infatti sono anche partito tardissimo perché non avevo ancora preparato nulla, ieri sera ho preparato un po' di cose, stamattina le finite, e sono partito alle 8 passate, quindi provo partire come il mio solito nei viaggi verso le 7, ma ora sono già in strada, Vi ho risparmiato le mie facce al risveglio perché non erano veramente degne e guardabili, non che di solito lo siano, ma oggi facciamo veramente schifo, quindi ora si pedala, sono quasi ad Asigliano. fa freschino, si sta bene, quindi primo... Essendo partito da casa direttamente pedalando, le strade che sto percorrendo in questo momento sono tutte quelle che faccio normalmente nei miei classici giri quotidiani quando vado solo a girare in giro per allenarmi. E quindi niente di particolare, niente di nuovo per me, magari per voi sì, e quindi qualcosa cercherò di farvi vedere comunque. Ho appena passato Morano Po come vi ho detto sono partito tardi quindi sono abbastanza in alto mare ho fatto tipo 25 km, forse meno Morano Po praticamente proprio vicino di dietro non penso si veda ma c'è il muro di cinta dell'ex autodromo di, di Morano quello abbandonato vi lascio il link qua del video di quando ci sono entrato dentro con la bicicletta e ho fatto un giro anche del, del tracciato proprio del, dove gareggiavano le, le auto Oggi punto ad arrivare verso la zona di Alba perché poi da lì parte la traccia, quella che vi dicevo prima, della bar to bar e dovrò trovare dove campeggiare e a dopo! Oggi per arrivare ad Alba non dovrei grosse salite quella che vedete laggiù in fondo è la prima in direzione Moncalvo e nonostante siano salitini abbastanza fattibili per me è uomo di pianura e schiappa sui pedali ogni salita comunque è una sfida quindi pedala Giappino pedala Ecco, questa salita per Moncalvo col 10%, anche se breve, sarà abbastanza intensa. Moncalvo, andiamo a fare una sostina a caffè, sono le 10 e mezza, dopo tutta questa salita un caffettino per riprendersi. Panevin non ti mancava. E faticavi in salita tu. <ride> Primi 40 km fatti, salita di Moncalvo affrontata, adesso sono al castello sotto il Belvedere Bonaventura il Belvedere e di lì, da sopra si vedrebbe meglio e oltretutto adesso è un po' contro sole quindi non si vede molto, ma adesso andrò a prendermi un caffettino come dicevo prima per riprendere un po' di energie e poi proseguo in direzione Asti e poi Alba Ci volevo un bel caffè. Guardate un po', ho appena passato Moncalvo, quindi siamo ancora nel bassissimo Monferrato, ma guardate già che panorami che abbiamo intorno, eh? di San Secondo e pronto a mangiarmi il panino che il buon Omar Chinea apprezzerebbe perché è prosciutto e gorgonzola. Faccio questa pausetta, bevo un po', la bici è parcheggiata lì dietro e poi riparto direzione Alba, come vi ho detto prima. Ragazzi, ho dovuto fare una piccola sosta perché oggi a pedalare così tanto mi è venuto male una chiappa. Altrimenti la Simo mi sgrida che dice che non bevo mai quando vado in giro in bici, guarda. È la seconda volta che la riempio. Già quasi un litro e mezzo da questa mattina e eh, non si direbbe mai è andata così sono stato bravo eh di un paio di chilometri però di salita totale all'8% per venire a vedere il castello di Govone spero che sia questo l'accento giusto se no mi sgridate sempre nei commenti ma fatelo pure abbiamo un panorama non so se si vede 360 gradi su territori di Langhe, Roero e Monferrato che qua è più o meno la terra di mezzo tra tutti e tre i territori si sta alzando un vento abbastanza preoccupante ma per ora tanto dovrei avere il pezzo di discesa e poi speriamo che calmi e se non calma a pazienza, faticheremo come al solito. A dopo ragazzi! ragazzi avevo trovato un posto non bello esteticamente ma molto comodo sull'argine del tanaro dal lato di alba non era bellissimo però era riparato dal vento era sotto gli alberi io come uno scemo ho ascoltato il consiglio di mio fratello fa no vai sull'altro argine dall'altra parte che ci sono dei posti sicuramente sembra più selvaggio e quindi posti più facilmente trovabili e più belli per carità il lato de, del Tanaro da questa parte è molto più bello però sono tutte o strade private dove non puoi entrare o boscaglie di questo tipo dove la tenda non la puoi mettere ora ho fatto più di 10 km da dove ero prima per venire a cercare questi posti qua e non ho trovato niente di meglio che questa sistemazione pessima e non riparata come era quella di prima Altri 10 km per tornare a quello di prima, non ho voglia di farli. E quindi niente, ho ascoltato il pessimo consiglio di mio fratello e, e monterò la tenda qua. Monterò la tenda qua. È tranquillo, eh, per carità, non c'è niente nessuno. Pare brutto, molto brutto. E non è riparato da questo vento, invece quello là aveva la collinetta dietro e mi riparava dal vento. Mannaggia, mannaggia, Muriel, vaffanculo. Dai, dai ragazzi nonostante il consiglio un po' sbagliato di mio fratello che mi ha fatto perdere un po' di tempo la tenda sono riuscito a montarla il vento ha portato via le nuvole quindi ha smesso anche di piovere perché stava cominciando anche a piovere infatti là in fondo sta avvenendo un tramonto di quelli stupendi dietro la collina sto cominciando anche ad abbozzare la mia cena per stasera mangio, riposo e forse vi darò la buonanotte altrimenti ci vediamo domani